10 5 4 3 2 1 Vai 150 destri Sinistra 4 Per sinistra 5 Occhio umido eh? E destra 5 Per destra 6 Per destra 6 per destra 4 dopo 4 dopo e sinistra 3 meno gira 3 meno gira e destra 4 in destra 4 apre la prossima apre e destra 4 umida questa in sinistra 3 3 eh e destra 5 e sinistra 4 meno meno questa meno meno e attenzione destra 3 3 eh bravo destra e sinistra 100 sinistra 3, 40 rosso destra 3 per destra 3 più 3 più in sinistra 3 più lunga, 40 destra, destra sinistra 3, attenzione ritarda, destra 3, subito diventa 1 su Bivio 30, Bivio eh. prima sinistra 4, in destra 4 e destra e sinistra e sinistra 3 meno 3 meno dopo eh? per destra 3 40 anticipa le frenate 3 eh 40 sinistra 3 40 destra 3 per sinistra 3 taglia 3 taglia in destra e sinistra 3 più 80 3 più 80 sinistra 4 più 40 e attenzione eh bravo attenzione destra 4 più in sinistra 3 più 3 più 30 destra 3 più corta corta eh? in sinistra 4 30 tornante destro tornante eh? 50 sinistra 4 a rosso diventa 2 ricorda diventa 2 2 in destra 3 sfiora sinistra e destra in sinistra 3 3, eh. in attenzione destra 2-2, gira e gira in sinistra 4-50, sinistra 4-50 e attenzione qua, ricorda dopo questa sinistra 3, dopo questa sinistra 3, in destra 3, in sinistra 3 più taglia, 3 più taglia dopo, eh. in sinistra 5, bravo sinistra 5, sinistra 5-40, sinistra 4 e attenzione, tieni destra e destra 2. 2 qua, gira gira, gira, 60 destri sfiora sinistra e destra e attenzione al muro sinistra 4 lunga, ricorda questa fino alle pietre, tieni sinistra subito destra 3, 3 eh? in sinistra 4 e attenzione dopo questa sinistra 3 e destra 4 4 questa, eh? per destra 5 vai, 40, sinistra 6 e attenzione sacrifica la questa sinistra 3 lunga attenzione subito sacrifica destra 3 alla ringhiera bravo meno eh sinistra 3 media in attenzione destra 2 gira 2 gira gira eh sinistra 4 per arrosa sinistra 3 ricorda sta sequenza eh? in destra 3 e subito sinistra 3 meno meno dopo questa subito 3 50 Rosa, sinistra 2, sinistra 3 meno, scusa 3 meno, eh? 50 a destra 2 piano, 2 gira, esagerà, sinistra 3 meno e destra 3, in sinistra 4, in destra 3 meno, 3 meno, in sinistra 5, lunga Francesco. 3 meno, sinistra 5 lunga per sinistra 4, chiude meno a rosa e tieni sinistra, meno a rosa e tieni sinistra, e a rosa destra 2, gira lunga, chiude alla fine, gira lunga, chiude alla fine ascoltami sinistra 3 media, tieni in destra 4 per sacrifica destra 3 4, sacrifica 3 in sinistra 3 e sinistra 3, per destra 3 3 eh? per destra 2 più dopo 2 più dopo, 60 sinistra 5 sconnessa, e sinistra 5, e sacrifica Rosa sinistra 4 meno, sacrificala subito destra 3 meno sacrifica, subito destra 3 meno in sinistra 3 in sinistra 3 eh? in destra 4, e sinistra 4, e sinistra 4 e destra 4 più, 4 più 50, e a Rosa sinistra 3 eh 3 in destra 2 attenzione ritarda diventa 2 gira 2 gira 2 gira sinistra 4 in destra 4 in destra 4 eh, rosa sinistra 3 più questa destra 4 alla pianta rosa destra 3 3, eh, 30. attenzione alla pietra rosa stai sotto sinistra 3 stai sotto non esagerare qua eh. sinistra destra 3 e sinistra 3, occhio poi trova lo sporco e eh, sinistra 3, e destra 3 più 3 più, per destra e sinistra 3 più, in attenzione al vuoto destra 2, 2 al vuoto ecco eh, a 2 in sinistra, non daglià, in destra 3, e sinistra 3 lunga subito destra 4, e attenzione attenzione, sinistra e destra tornante sinistro tornante, anticipa le staccate 100 a vista, tornante destro 30, anticipa, però. Sinistra 3, in destra 3 più, attenzione, sinistra 3 meno meno, attento 3 meno meno, eh. 50 sinistri, sinistra 5 meno, occhio qua, eh. 40, attenzione, sinistra 4, attenzione, stringe qua, attenzione, destra 3, 3 qua, non tagliare più, 40, sinistra 6 per destra 3, attenzione, strettoia, destra 2. 30, attenzione destra 2 occhio interno e sinistra 3 meno diventa 2 meno, gira 2 meno, gira 50 a pista tornante destro bravo, sinistra 6 50, rosa sinistra 3 meno meno, sporca ricorda questa è quella dello Shekka, sporca in destra 3 più